Una maggioranza lo sbando, come avviene anche a livello nazionale, oggi cade il numero legale per ben cinque assenze, eh, soltanto alcune giustificate, evidentemente ci sono forti litigi rispetto al disegno di legge Omnibus che ancora una volta viene portato avanti, che oltre a degli stanziamenti definisce delle vere e proprie norme che prorogano per esempio le nomine che hanno eh, fatto già in questi anni all'Ater e soprattutto eliminano, cancellano i 5 milioni di euro per quanto riguarda le famiglie e le imprese per il caro Bolletta e il caro Energia. Noi torneremo il 2, il 2 di maggio, a dare battaglia, ma oggi non possiamo che rilevare che non solo governano e male, prorogano le loro nomine, cancellano le risorse per le famiglie, ma addirittura viene meno il numero legale con ben 5 assenti.